Allosimua! Saya! Vanu Property Kudos Menawar Khan! Tana! Ruma! ruko, Gudang! Dan! Yasa Property! Property Kudos.com Tempatnia! Ori Ankari! al belly Property di Kudos! Saya menbantu Anda Dengan Senangati! Menkari Property sesuai Dengan Criteria Anda! atau Menual Property! Saya Sea.wuk Property Yanganda Yual! Sejera! Ubunji! Property Kudos.com Terimakasi! Adaske per Kayan Anda!